Ciao sono Marco e sto per accingermi a fare la mia corsetta quotidiana, non è che corra proprio tutti quanti i giorni, però ci sono quei periodi in cui magari mi capita più frequentemente di essere libero per poter andare a correre, siccome ultimamente ho corso molto spesso, il mio corpo oggi gridava no non voglio, ma la mente è più forte e mi sto forzando per andare a correre quest'oggi ed è importante farlo. Perché ti dico questo? Perché in questo modo, facendo qualche cosa che non ho voglia di fare, ma so che è necessario fare, sto esercitando la mia forza di volontà. E anche se so che non avrò una gran prestazione, anche se so che forse tutto sommato il mio corpo avrebbe preferito riposare sdraiato. ma. Vedi, la forza di volontà è come un muscolo, va esercitata, va esercitata e anche se mi avrei sentito già più volte dire che i segnali del corpo vanno ascoltati, io so fin dove può arrivare il mio corpo perché, perché l'ho forzato e forzato e forzato nuovamente tante volte e quindi conosco quelli che sono i punti di limite che vanno superati, vanno superati certi punti di limite perché riesci ad ottenere qualche cosa di significativo soltanto nel momento in cui vai oltre quello che è il tuo limite altrimenti non ottieni nulla di nuovo e positivo spero di esserti stato utile con questa mia piccola perla di saggezza comincio di saggezza proprio per dirla grossa comincio adesso la mia corsetta, ti saluto con un abbraccio